Non gli è da retta Roma, lui non se n'è annato, Nel cuore di tutti noi verrà sempre ricordato. Proprio stanno gi, quando l'arte e il teatro sono caduti in disgrazia, non t'ha retto il cuore. Se hai voluto uscire di scena col finale più teatrale. Morì il giorno del compleanno e il giorno di tutti i morti. Ci hai fatto ridere Gino, tanto, ma veramente tanto. Toto, Gastone, Mandraghe, Pietro, Ammicca e i sette re di Roma. E me fermo con l'appello, sino finisco tra una settimana. Eh, contento di morire ma mi dispiace, mi dispiace di morire, ma sono contento. Spero che te ne sia andato così, cantando. E poi mi immagino, quando t'hanno chiamato, Proietti, è ora di salire, ma, ma ancora non l'ho saluto, non c'è tempo, devi venire, e allora te sarai girato. Avrai sgranato occhi e col sorriso magico e a denti stretti avrai detto Quanto rompono i coglioni? E <ride> una volta arrivato su Quello col foglio in mano t'avrà guardato e detto Ma sei nato e morto lo stesso giorno Proietti <ride> E te col sorriso solo tuo gli avrai risposto E strano. Grazie Gigi, grazie maestro.